Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi mostro il tutorial per realizzare questa borsa in paglia che va tanto di moda in questi ultimi anni è uno dei miei progetti preferiti e di cui sono più orgogliosa non è perfetto ma spero che piaccia anche a voi andiamo a vedere come l'ho realizzata dunque come prima cosa ho preso un panno in feltro spesso eh, 4 mm e ho eh, ritagliato una fascia lunga di circa eh, 7 centimetri che mi servirà come spessore per la mia borsa. A questo punto eh, prendo una corda in spago che ho comprato dai cinesi a 2,50 euro e vado a ricoprire l'intero pezzettino di feltro andando appunto ad incollare questo spago um, dall'alto verso il basso e poi dal basso verso l'alto insomma finché non ricopro completamente um, il pezzettino che ho precedentemente ritagliato Una volta finito questo passaggio vado a sigillare eh, la parte iniziale e la parte finale dello spago in modo da tenere fermi tutti i fili. A questo punto quando vado a ritagliare il filo in eccesso eh, lo spago non si srotolerà. Concludo dando a fissare la parte che ho appena tagliato con l'ultima goccia di colla a caldo. E ovviamente lo faccio su eh, entrambe le parti. Tutto riprendo il mio panno in feltro e realizzo due cerchi eh, della stessa dimensione che hanno eh, questi sottopentola in paglia che ho acquistato anche questi al prezzo di 2 euro in un negozio per articoli per la casa e sì sono due sottopentole di paglia e appunto vado a ritagliare questi due cerchi in feltro che mi serviranno come base per la mia borsa e I cerchi che vado a ritagliare ovviamente devono essere due, uno per lato. A questo punto attacco i miei cerchi alla base che avevo realizzato prima, quindi verso un po' di colla a caldo alla volta e poi eh, lo vado ad incollare pian piano facendo il giro ehm, del cerchio. E lo faccio prima da una parte e successivamente anche dall'altra. Ora che la base della mia borsa è pronta, sempre con la colla caldo, eh, vado a versarne una buona quantità sulla base della borsa e poi ci appiccico sopra il sottopentola in paglia vi assicuro che alla fine del progetto nessuno si accorgerà che quello è un sottopentola e eh, ovviamente li vado ad incollare da entrambi i lati per nascondere bene i bordi li vado a rifinire con lo stesso spago che ho utilizzato prima per fare eh, lo spessore della borsa appunto e lo vado ad incollare tutto attorno ai contorni della borsa in modo da rifinirla bene vado ad incollare i manici e quindi vado a tagliare due pezzi di spago della stessa misura vado a bloccare eh, la parte iniziale e la parte finale proprio come vi ho mostrato prima ed infine li, li incollo ehm, alla borsa prendete le misure se decidete di realizzarla anche voi in modo da incollarli nello stesso punto A questo punto la borsa è ultimata ma eh, siccome io la volevo personalizzare ancora di più e renderla più carina ho deciso di decorarla con alcune cosine e quindi incomincio con un pizzetto che vado ad incollare nella parte frontale della borsa sempre con la colla a caldo, vado a rimuovere la parte in eccesso. Eh, vado ad incollare un'altra striscia identica eh, qualche centimetro più in basso e poi tra un pizzetto e l'altro incollo sopra un nastro di raso di questo color eh, salmone molto chiaro molto delicato. Vado a rifinire anche qui tutti i bordi con questo ehm, filo di perle bianche in modo da nascondere l'attaccatura. E lo vado a fare sia eh, nella parte superiore del nastrino che eh, in quella inferiore ed infine anche sui due lati. Ora vado a realizzare la decorazione centrale e quindi in un filo di cotone bianco vado ad incollare una perla, una conchiglia a ventaglio che eh, ho trovato al mare, un'altra perla, un'altra conchiglia a ventaglio che ha più o meno gli stessi colori di quella prima però è di una misura più grande, un'altra perla ed infine una nappina bianca. E questa decorazione la vado ad incollare al centro del nastrino rosa che avevo incollato prima ed ecco qui la mia borsa è finita io spero che questo progettino eh, vi piaccia o che comunque vi abbia eh, tenuto compagnia eh, fatemi sapere cosa ne pensate giù eh, nei commenti eh, ditemi cosa ne pensate del fatto che io abbia utilizzato un sottopentola in paglia e soprattutto ditemi se anche a voi piacciono queste borse che eh, in questi ultimi anni stanno andando molto di moda io come sempre vi aspetto nei commenti lasciatemi un mi piace se vi piace questo video eh, il progetto che ho realizzato o semplicemente per sostenermi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao